Monte e Mosetti contro la Delellis, ha pronunciato gravi frasi sui game al GF non se ne parla. Al GF VIP potrebbe montare presto il caso Giulia Delellis. A tentare di fare in modo che la fidanzata di Andrea Damante venga messa di fronte ad alcune frasi pronunciate di recente sono stati Francesco Monte e Antonella Mosetti, invitati a esprimersi su quanto accaduto nel corso dell'ultima puntata del reality Andata in Onda. Monte e la madre di Asia Nuccetelli non sono riusciti a nascondere il fastidio legato alla decisione del GF di non parlare delle frasi pronunciate dalla Delellis in settimana, ritenute da più parti omofobe. La prima a manifestare il suo fastidio è stata la Mosetti che si è chiesta il motivo del silenzio su determinati argomenti. Io ho sentito frasi peggiori dette lì dentro contro i gay. Ma frasi pesanti e riportate su tutti i social e la Delelis ha fatto delle dichiarazioni contro i gay terribili, ma non ne parla nessuno. A farle eco è stato il fidanzato di Cecilia Rodriguez. Quello che sta circolando su social è che lei ha ammesso che bambini che vengono adottati da coppie omosessuali diventano omosessuali. Ma anche altre cose e. Le frasi pronunciate da Giulia. Francesco e Antonella si riferiscono ad alcune frasi pronunciate da Giulia nel corso dell'ultima settimana. La fidanzata di Andrea Damante si è prima detta contraria alle adozioni da parte di coppie gay, per poi rincarare la dose con dichiarazioni ritenute fortemente omofobe. Ma guarda che io ho delle ansie per esempio quando io sto in discoteca e c'è uno che conosco di vista e magari mi chiede una sigaretta, non so se è gay o un drogato, che ne so, magari lo conosco poco e mi chiede la sigaretta, io pur di non fumarla più gliela lascio, dico non mi va più. Lo stesso con un cocktail, magari mi chiedono un goccio, io non dico di no, però poi glielo lascio e... Con la Musetti c'è della vecchia ruggine. L'antipatia di Antonella nei confronti di Giulia nasce dallo scorso anno. All'epoca era la Musetti che partecipava al GF insieme alla figlia e, in quell'occasione, ebbe modo di litigare in diretta con Giulia per difendere Asia Nuccetelli. I motivi del contrasto con Monte. L'antipatia di Francesco, invece, non si sa bene da dove abbia origine. Monte si è espresso contro i Damellis in più di un'occasione, faticando a nascondere l'antipatia nei loro confronti. La stessa Giulia ne ha parlato all'interno della casa del grande fratello, chiedendosi il motivo del fastidio da sempre palesato da Monte.